Grazie eh, Presidente. Eh, il suo intervento insomma, di pochi secondi fa mi dà proprio l'occasione di far riferimento al parere dell'Oref che è stato anche oggetto della Commissione bilancio convocata oggi a supporto eh, dell'Aula proprio per eh, riprendere in considerazione dopo la riapprovazione del bilancio consolidato a valle delle riconciliazioni e delle asseverazioni quindi del, che sono state eh, fatte sulle partite da, eh, da riconciliare delle, delle partecipate oggetto di questo consolidato, ricordo limitato a un perimetro che eh, diciamo, prevedeva esclusivamente le due partecipate di maggiore eh, entità del, dell'ente e quindi Atac ed AMA nello specifico. E, e credo sia doveroso da parte mia ricordare che. All'atto dell'approvazione eh, dell il 30 settembre scorso della, della prima versione del bilancio consolidato eh, ci fu eh, proprio un, eh, diciamo una sottolineatura da parte mia della modalità con cui l'Oref aveva rilasciato il, quella che dovrebbe, secondo eh, quanto previsto dal Tuel, essere una relazione relativa al al bilancio consolidato e non un parere che è previsto invece per esempio per il bilancio di previsione. E proprio relativamente a questo, di conseguenza, essendo credo una persona di normale diciamo, coerenza, devo dire che nella versione attuale del, eh, del parere l'Oref è ritornato a, diciamo, a fornire correttamente quello che è il l'output previsto da questa fase di valutazione, vale a dire quello di una relazione, per cui oggi non abbiamo discusso di un parere in Commissione ma di una relazione e di questo ringrazio pubblicamente l'Oref in, in questa sede. Ho già ringraziato eh, gli uffici per il lavoro fatto da settembre a dicembre per eh, permettere che il, la Giunta potesse approvare un documento eh, dalla consistenza estremamente più solida dal punto di vista della riconciliazione delle partite, rimane ancora qualche eh, a, diciamo, area in cui bisogna eh, fare degli approfondimenti, ma la cosa importante è che non esistono partite di cui non si conosce l'origine, servono esclusivamente diciamo, gli atti amministrativi e le scritture contabili eventualmente per ricondurle eh, precisamente a quello che rappresentano nell'ambito della contabilità di relazione fra, fra gli enti. Quindi su questo mh, mi piace nuovamente risottolineare l'ottimo lavoro fatto dagli uffici e in particolare dalla dottoressa Castrignanò, che veramente ha posto una grandissima attenzione e grandissima profes professionalità su, questo, eh, su questa fase. Leggo le ultime, mi sia permesso, le ultime tre, eh, diciamo, tre righe della, della relazione sintetizzando che l'OREF ritiene che i dati esposti nel bilancio consolidato dell'esercizio 2016, salvo le riserve già espresse circa la riconciliazione dei saldi diretti tra Amaspa e Atac, appunto quelle partite cui facevo riferimento poc'anzi, rappresentino l'aggregazione delle risultanze dei conti economico, patrimoniale e finanziario del gruppo amministrazione pubblica di Roma Capitale. Io credo che questo sia un bel risultato perché come ribadito oggi in commissione. Sono state, è stato messo ordine in partite che risalivano al 2011 e su cui nessuno si era mai preoccupato soprattutto per la, eh, rispetto alla, ad AMA cioè, e alla modalità della, eh, della riscossione della tariffa che aveva creato una certa confusione diciamo, nella determinazione del, dell'origine delle dell entrate e quindi poi della riconciliazione delle, delle partite, cosa che del resto andremo a superare con la nuova modalità, quindi con l'internalizzazione della tariffa. Però nessuno si era preoccupato, dal, dal 2011 di porvi, di porvi mano e di fare ordine. Questa quest amministrazione l'ha fatto e credo che sia un altro punto da apprezzare, su cui magari si fa poca pubblicità, perché i freddi numeri della contabilità non interessano a nessuno. Ovviamente ci sono altri eventi che eh, diciamo, salgono agli onori della cronaca, nel bene e nel male. La contabilità è un qualche cosa che riguarda diciamo, pochi eletti, se vogliamo dire così, e interessa tante volte e poco alla cittadinanza ma è quella materia che poi è alla base di tutto il mondo reale che poi ci circonda e che permette all'amministrazione di fornire servizi ai cittadini per cui niente, eh, anticipo ovviamente il voto favorevole della, eh, della maggioranza su questo documento che chiude questa fase e ci lancia nella fase del consolidato eh, 2017 che dovremo Diciamo approvare entro il 30 settembre 2018 e, e su cui sia l'assessorato, ringrazio l'assessore eh, Lemmetti che gli uffici stanno già lavorando da un po', da un po di tempo e la Commissione diciamo, sta fornendo il supporto necessario. Grazie.